Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto tre notiziole fresche fresche che ho voluto racchiudervi tutte quante in un video, quindi passiamo subito al dunque ragazzi. Allora, eh, tanto per cominciare come dichiarato nelle 3 eh, del 2018 chi l'ha seguito sicuramente lo saprà, eh, c'è la versione beta di The Crew 2 che potete trovare nel motore di ricerca la dovete cercare nel motore di ricerca di eh, del PSN magari scrivete solo più e troverete la beta ragazzi potrete già cominciare a scaricare la beta di The Rio 2 eh? e... e giocarla giocarla però non da subito ragazzi perché sarà disponibile mi sembra dal 21 o dal 20 qualcosa del genere e, e quindi vabbè sarà disponibile da quel giorno fino al 25 mi sembra dal 20 al 25 dal 21 al 25 qualcosa del genere ragazzi. The Crew come sapete diciamo è un gioco di auto ma in questo, in questo secondo capitolo di The Crew come state vedendo dal trailer ha portato delle, delle cose nuove per quanto riguarda diciamo i veicoli le modalità di gare e mazzi insomma no, come avete visto l'auto si trasforma in un veicolo acquatico, in un, in un aereo, torna di nuovo auto, eh, avremo molte molte molte possibilità di poter eh, gestire diciamo la nostra auto, insomma, il nostro mezzo, chiamiamolo così perché poi non, non si sa che mezzo avremo, perché in base alla circostanza avremo la possibilità di cambiare mezzo come ho già detto questo è il trailer ufficiale di The View quindi avremo diciamo la possibilità di provarlo per questi 5 giorni e di capire se ci interesserà o meno poi passiamo alla seconda notizia ragazzi come vedete ecco qui è riportata la data per diciamo per il tempo che noi potremmo avere questa beta aperta diciamo no? anche perché è l'unica beta aperta perché fino a poco tempo fa c'era una beta ma era chiusa e poi hanno rilasciato questa beta quindi detto questo ragazzi scaricatela perché potete insomma anzi con pure largo anticipo così in maniera tale da poterla giocare passiamo alla seconda notizia ragazzi allora la seconda notizia eh, la troviamo in giochi gratuiti ragazzi è un giochino che è stato rilasciato gratuitamente fallout eh, aspettate che non mi ricordo andiamo a vedere e quindi vediamo subito ragazzi allora è il primo io qui poi sono uscito eh, perché non l'avevo visto sinceramente cercavo un'altra copertina stavo cercando un'altra copertina però è il primo di questa lista e in questo fallout ragazzi diciamo potremmo creare la nostra comunità sotterranea potremmo un po' creare di tutto insomma e una sorta di The Sims post a non so come chiamarlo comunque è un gioco PSN gratuito, adesso io stavo cercando qui nel, nella ricerca però non me lo trovavo quindi automaticamente sono ritornato direttamente mh, sui giochi come ho già detto non l'avevo visto subito eh, Quindi stavo, stavo cercando Però non mandavo dettagli al video Per, per sta cazzata insomma Quindi qui l'ho trovato è eh, quello lì il primo che vedete sopra Far Cry E andiamo a dare un'occhiata Al trailer di questo gioco Anche se a me sinceramente Non piace questo tipo di gioco Questo tipo di grafica Però magari a qualcuno può piacere a me pare non una mezza cacata, qualcosa di più però magari c'è a chi potrà piacere questo genere di gioco non so se lo scaricherò eh, perché... non so neanche se lo scaricherò magari è capace che lo scarico e faccio una partita giusto per vedere come funziona non credo di portare mai un gameplay riguardo a sto gioco non lo so secondo me non merita però i gusti sono gusti, magari c'è a qualcuno che piace, a qualcuno che non piace. Come ho già detto, a me mi fa cagare sto gioco, ma già a livello grafico. Poi magari invece se uno ce va a giocare è pure carino, eh? Non lo so. Però è da provare prima di dire mi fa cagare completamente. Qui hanno delle fusioni, insomma, non lo so, e... è da vedere, ragazzi. Questo è il trailer. Quindi il trailer non è che dice molto. Comunque. È quello lì. Fallout uh, Sharp, eh. boh, una cazzo si dice io con l'inglese non è che ci sto molto. E l'ultima l'ultima diciamo notizia riguarda Fortnite. Allora, hanno rilasciato un pacchetto Battle Royale 2 per Fortnite, non so se è un pacchetto che contenga semplicemente una skin, penso che sia solo una skin. Però comunque eh, volevo informarvi che diciamo non è che ci sono state grandi notizie ufficiali e quindi ve la volevo portare io sta notizia anche perché volevo allargare un po' il format del canale visto che ultimamente sto portando solo GTA e di GTA ci stanno sempre e solo quei glitch mi sono rotto un attimino i coglioni devo portare sempre i soliti video so che con questo video non farò visualizzazioni non me ne frega un cazzo però vi voglio portare la notizia questo qui è il pacchetto vi dicevo di fortnite eh, battaglia reale di fortnite 2 pacchetto playstation plus quindi automaticamente solamente i possessori di playstation plus potranno avere. detto questo ragazzi spero che le notizie vi piacciono un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti